attivando anche la campanella, quella che vibra qui sotto, così sarete aggiornati sempre sulle nostre uscite. Ecco, la volta scorsa ci eravamo fermati praticamente al versetto 22, ecco, al versetto 22. Dal versetto 23 entriamo in un argomento, diciamo molto, che continua sempre col discorso del YY al quale vi rimando la volta scorsa per non appesantire ulteriormente il video, non avrebbe senso se non fare le puntate e quindi vi chiedo la grazia e la cortesia di vedere i precedenti, almeno se non altro quelli del capitolo 23, qui entriamo in un argomento molto delicato perché ci tocca da vicino. Partiamo subito. Guai a voi, a voi, eh? rimando sempre all'incontro dell'altra volta, alla Derascià, scrivi e farisei ipocriti, c'è sempre questo discorso della maschera, di questi qui presenti, perché ehm, pagate la decima della menta e della neto, e del cumino e lasciate le cose più gravose della legge e cioè sedacà raham ed elmunà mi fermo perché sono tante cose da spiegare e poi la chiusura sarebbe queste cose era necessario fare ma anche quelle non tralasciare e poi dice versetto 24 guide cieche, vi ricordate che torna a dire guide cieche, prima ancora stolti e ciechi, adesso sempre ciechi, perché voi filtrate il moscerino e ingoiate il camilon, eh, anche sul camilon ci sarebbe molto da dire, ma è proprio l'argomento di questa puntata. Partiamo, pagare la decima della menta, dell'anetto e del cumino, allora la decima si paga, eh, viene fissato dall'anno di redenzione. L'anno di redenzione è, è l'anno sabbatico, che, guarda caso, in Israele è proprio quest'anno. La data la vedete qui sotto e finirà circa tra, a Capodanno, il giorno prima di Capodanno, quindi tra settembre e ottobre di quest'anno. Dovrebbe essere ottobre, direi. Comunque, ci fa presto, 5.783. 2022 2023 23%. La decima si paga solo sulle derrate, quindi si paga per gli animali, per la frutta e la verdura. La legislazione ebraica della Bibbia è stata codificata in una maniera direi perfetta e che Gesù conferma, perché Gesù dice... Pagate la decima anche delle cose più minime che vi nascono in casa praticamente, davanti a casa, cioè della neta, eh, della neta e del cumino e questa regola vale solo in terra di Israele. Non è chiaro? È chiaro questo discorso? Vale solo per la terra di Israele. Ci sono centinaia di capitoli del Talmud di questo periodo, che spiega, sono verbali, eh, verbali di discussioni rabbiniche ad alto livello, nel periodo addirittura antecedente a quello di Gesù, che Gesù conferma, qua Gesù che le conferma, adesso vediamo, leggiamo tutta la frase di nuovo, la decima si paga per frutta e verdura e tutto ciò che viene dalla terra e per gli animali, non esiste. Un discorso di decima economica. Non so chi abbia inventato questo, ma non è biblico. Non è biblico. Se poi ci sono delle prassi del genere all'interno delle chiese cristiane, è libero di farlo, se uno le propone l'altro le accetta, ma non possiamo far dire agli ebrei, ai farisei e a Gesù cose che non hanno detto perché sennò no dopo ci mettiamo noi dalla parte no? di quelli che fanno le averotte. Quindi, Voi pagate la decima della menta, dell'anetto, del cumino. Quindi, quando c'è l'anno sabbatico, voi siete talmente scrupolosi che pagate esattamente la decima. Ci sono proprio dei comandi specifici, non può essere nona, non può essere undicesima. Decima si paga ai Coenim, si paga ai figli koanim vnei Aaron, neanche Coenim, Coenim vnei Aaron, figli di Aaron. E c'è tutta una procedura particolare e ogni figlio di Israele, quando va là, se è un Amares, non può farlo perché non ci si fida sulla sua eh, purità rituale. Eh, su quello che offre se è veramente stato preso nel momento del del, del, dell'anno sabbatico nel periodo giusto se ha rispettato o no magari c'erano degli alberi che erano al terzo anno dal quale non potevi prelevare perché solo dal quarto anno puoi prelevare sempre biblicamente parlando questi prelegavano tutto so. c'era qualche grosso problema quelli che qua vengono definiti oclon, no? le folle no? gli Ammaarez, allora ci dovevano essere delle persone qualificate tipo i haverim tipo e i farisim e tutta questa gente che andasse proprio a guardare a modo cosa presentare la terumah, la terumah ai sacerdoti a Gerusalemme. Questo dice la Bibbia, questo dice la tradizione ebraica dell'epoca di Cristo. Davaracher e Shundavar. Per altre, per cose successive non so cosa dire. Davaracher e Shundavar. Slicat. Perdonatemi. quindi ehm, però voi tralasciate la sedaka la giustizia all'orecchio all di, di, di un ebreo la sedaka è quella che per noi è l'elemosina, che non è l'elemosina è qualcosa che va oltre il discorso della decima, perché la decima non parla di denaro, la sedaka è proprio quando tu aiuti fai giustizia e dando del denaro, come la la vedova nel, nel tempio che butta tutto quello che aveva nella cassa del tempio, ecco su questo: questi signori, qui non tutti ovviamente, ma questi che erano presenti, questa piccola minoranza di, di, di scriteriati, possiamo dire noi, no? davanti a Gesù vengono ripresi perché dice: 'Voi non fate le cose più importanti. Fate bene a fare quelle.' Infatti, adesso Dio lo dice, ma la Zedekà la fate. A me non risulta, non vi ho mai visto fare Zedacà, e quindi parla quelli lì perché non può dare un giudizio su chi non paga. E che lui non vede, che non è presente. Poi la Chesed, o meglio ancora Raham, perché la, proprio il termine Misericordia indica le viscere profonde dell'uomo e quindi la viscera più profonda dell'uomo è l'utero. E l'utero, uomo intesa razza umana, dal quale tutti nascono, anche i maschi, maschi e femmine, è l'organo anche più, più resistente del genere umano, è la parte più profonda. E spesse volte Dio, nelle, nei profeti, dice di sé di avere quel tipo di misericordia che è simile a quella della madre quando piane le profondità della propria, del proprio essere. È un linguaggio molto forte, dice ma voi questa misericordia non l'avete. Cioè non state, voi che siete qui, non state seguendo la Lacca di Torah quando dice siate santi perché io sono santo. Lo fate solo per... Sì, avete un certo tipo di... Vi siete appartati, vi chiamate farizini, non voglio dire gli appartati, però poi vi manca nei giudizi, nel modo di fare, a voi sempre qui presenti, l'intima essenza della fede ebraica, che è essere misericordiosi, essere capaci di ricevere atti di misericordia e dare atti di misericordia, come la dà una madre, perché il termine proprio in ebraico... Rachem, il è l'utero, è leos in greco, ma la... su questo c'è piena conformità. E poi dice la fede, la pistis. La fede è importante, perché senza fede non puoi piacere a Dio, perché non puoi applicare tutte le normative che Dio ti dà per amore. Ed è strano, perché poi la pistis, però vedete cos'è la fede non è la fede naturale, perché quella ce l'hanno tutti gli uomini, nel soprannaturale, vate alla pesca poi qual è questo soprannaturale, non è la fede, ehm, diciamo, virtù teologale che è per oggetto Dio e quindi l'hai quando ti avvicini a Cristo, non è un Dio generico, e quindi in Cristo alla santa indivisa, Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, tre persone sussistenti nell'unica natura eterna, quindi un unico Dio. E poi c'è la fede anche carismatica, che è quello, un dono dello Spirito Santo, che si dà per, ovviamente sempre a favore della Chiesa per corroborare, corroborare eh, le scelte di fede di tutta la Chiesa, di tutta la Chiesa locale. Ecco, dicevo, alla fine vi manca la fede, che non è una cosa. Impalpabile, qualcosa di drammaticamente concreta, infatti, subito dopo spiega a notare che fede. Io ho detto in un anno eh, la radice eh, alef memnun è la stessa che in aramaico è l'amen, cioè la verità. Che poi è Cristo stesso. Ecco, mi manca questo, a voi che siete qua. Mm. Dice queste cose: era necessario fare, certo, queste, queste che vi ho detto, e poi dice anche e quelle, quelle della decima che siete così bravi, non lasciare, cioè continuare a farle, ma nell'ordine giusto. Quindi se c'è una mitzvah da fare e, e, per l'Eleos, per, per la rechen, per la misericordia, la fai, e poi dopo, quando hai tempo, vai a fare anche quella del cumino, della, della e delle, della menta. E poi dice, vedete che siete guide cieche, filtrate le piccole cose e poi ingoiate il camelos. Ora, camelos, allora, voi sapete che, che questo termine, che in greco il, il camelon o camilon oggi direbbero, è una, una corda, però in greco vuol dire cammello. E allora torniamo al discorso, no? Che chi entra nel regno, allora è più facile che entri, No? il discorso del cammello che passa per la cuna del lago no? L'abbiamo già visto però adesso riflettevo che è vero che in greco è camelon, il problema è che in, in aramaico è gamal, che vuol dire anche cammello. Il problema è che però vuol dire anche in aramaico camello, vuol dire corna. Ma se avesse detto veramente cammello, noi non lo sappiamo se l'ha detto come l'ha detta questa parola però qui secondo me non c'entra la corda qui c'entra il gamal che noi possiamo tradurre cammello in greco cioè noi scriviamo camelon. che serve il gamal perché il gamal nella letteratura rabbinica si può dividere in due parole gam-el e sarebbe anche salire o anche Dio, cioè sarebbe come dire che eh, vuoi inghiottire alla fine, inghiotti anche Dio eh, senza sapere che sei sulla strada giusta, ecco, quindi vai a fare le, le, le facezie e poi dopo che arriva la tramvata, noi diremo, di misericordia di Dio non te ne accorgi neanche. Non è tanto un discorso che devi inghiottire un cammello o una corda. Qui mi risulta più un gam-al che messo insieme è cammello, ma gam-al in ebraico vuol dire ben altro. Ecco, in aramaico anche, soprattutto in aramaico. E poi andiamo avanti, perché anche qui c'è da chiarire alcune cose. Guai a voi scrivi, e farisei ipocriti, sempre questo motivo, no? Voi qua, questi voi che siete qua. Adesso vi spiego io com'è la cosa. Perché fate eh, la purificazione del bicchiere esterna, a parte che si fa anche esterna ed interna. Tra l'esterno e l'interno c'è una problematica rabbinica all'epoca di Gesù terrificante: perché l'interno è pulito e l'esterno è sporco. Allora eh, quello, che sporco, impuro, perdone, quello che mangi dentro sporco nel senso impuro Quello che mangi dentro. Puoi mangiarlo, però quello che è fuori ha bisogno della Tevilat Kelim, insomma, sostanzialmente, che è quella rito di purificazione che si fa nel mikveh che si fa nel fiume, che si fa nel mare, dove c'è acqua corrente, insomma, ecco. In un video ve l'ho fatto anche vedere se non sbaglio, al mare, un paio d'anni fa, direi. E perché c'è proprio morito una baracca, eccetera, eccetera. E loro erano molto minuziosi su questo, perché era facile eh, riuscire a senza volere a rendere impuro eh, un oggetto così importante come il piatto, come il bicchiere, e infatti dice purificate l'esterno del bicchiere e del piatto, all'interno invece sono pieni di rapine e di immondizie, Ecco, dice voi siete così attento a fare questa, questa purificazione o no, a non rendere impuro l'oggetto per il quale dovete mangiare, che può essere il bicchiere o il piatto. Però l'interno del piatto che voi mangiate e che è puro secondo queste regole precisissime della, della Rabanut, invece il vostro interno ecco, è pieno di rapina, perché alcune persone di quelle, Gesù più volte dice ma voi vi siete incassati, avete preso dei beni di una vedova, quindi avete evitato che andasse ai legittimi proprietari ai successori, avete, insomma, vi siete arricchiti siete arricchiti eh, con, con categorie che sono tutelate e che voi dovreste tutelare, invece per, visto che siete avidi di soldi fate questo. E l'altra cosa è l'immondezza, l'immondezza è la non purificazione. Ecco. E, poi gli, e qui gli dice di nuovo, più preciso, Paresh dice, fariseo cieco, cieco, probabilmente ce l'aveva solo con uno, nella puntata precedente spiego questa cosa è molto importante dice fai innanzitutto la tevilat che è l'im del bicchiere perché così diventa puro anche l'esterno e in effetti è vero perché quando tu prendi un bicchiere con un piatto e lo metti con delle corde devono essere delle corde dove ci sia il gioco perché ogni parte deve toccare l'acqua non puoi mettere dentro una cosa e c'è uno zero virgola che non è tutto immerso. Perfino quando si fa il mikveh devi toglierti anche la fede, eh? devi andare dentro proprio nudo. Nudo, nuda, nudo. nudo. Boh. Non può esserci niente che ti impedisca, impedisca l'acqua di, di, di toccarti. Dici sì, sì, fai quello. Ma se lo fai a quello, perché io te l'ho comandato e fai bene a farlo? Perché vedendo quello che fai all'oggetto lo devi fare tu nella tua vita. Questo gli sta dicendo Gesù, non sta dicendo di non farlo, sta dicendo purifica, purifica l'interno del bicchiere, quando lo immergi la prima cosa che, che, che, che vedi è l'interno che viene pulito, anche se è l'esterno che entra per prima. E dice purifica l'interno affinché diventi anche l'esterno tutto puro. Quindi viene purificato ciò che tu già dai l'idea di essere all'esterno. Guai a voi, guai a voi, scrivi i farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che di fuori appaiono belli, all'interno invece sono piene di ossa di morti e di ogni, diciamo, di ogni sporcizia, ecco, putredine anche. Infatti, anche voi di fuori apparite gli uomini giusti di Kim mentre dietro dentro di voi siete pieni di ipocrisia e soprattutto dice senza legge <ride> senza legge senza Torah spieghiamo che cosa sono i sepolcri imbiancati i sepolcri imbiancati non è non era un'usanza per fare il maquillage alle tombe oltretutto i sepolcri imbiancati per noi nella nostra testa sono i cimiteri con eh, I forni, no? Quelle, i fornetti lì, eh, non so come si chiami. Eh, comunque, avete capito, e ci sono impilati, no? per, tipo, tipo questa libreria. No? Brutto paragone, però. Ecco, no, no, il sepolcro era per terra, sopra c'era il monumento, lo Ziccarò. Quindi, il morto deve essere sempre sottoterra, perpetuamente. Questo che sia chiaro. Solo cos'è il problema? Che bisognava indicarli con della calce bianca, perché? Perché se io li imbiancavo e quindi facevo una traccia, tutti vedevano che lì c'è un morto, quindi il Cohen e il Levi avevano l'obbligo di non contaminarsi passando da quella parte della strada, devono stare dall'altra parte, un po' quello che è successo al Levi, al sacerdote, al Levi, quando scendevano no, da Gerusalemme a Gerico, che incontrano l'uomo colpito, mezzo morto col sangue, poi solo il samaritano si ferma perché era l'unico abilitato a poterlo fare, gli altri invece no, dovevano passare dall'altra parte perché sennò si sarebbero contaminati, forse con il cadavere, certamente con il sangue, non avrebbero potuto fare i servizio. Quindi non è una condanna così, che davvero non potevano farlo. Lì Gesù gli diceva, per la misericordia dovevate farlo, rinunciare al servizio ma per una cosa più alta, e questa è la razio, ma non dice che andare dall'altra parte fosse una averà un peccato, è questo che non sfugge perché siamo lontani mille miglia da questo, mondo. da questo mondo, lo vediamo solo dal nostro punto di vista con delle verità assolute, eh, ci mancherebbe perché poi alla fine eh, non siamo stupidi, però eh, non si colgono delle sfumature che diventano poi danno luce a tutto questo discorso. E quindi, imbiancare il sepolcro voleva dire stai attento a non passarvi lì. Vuol dire che c'è stata una cura per indicare, però dentro c'è diciamo, la, la putrescenza del cadavere, o le ossa, qualcosa di, di, di, di impuro che va tenuto sotto terra, nella maniera più assoluta. E poi dice, guai a voi, che per, perché costruite i sepolcri, i profeti e decorate le tombe, dei giusti, di tzadikim, eh, lo tzadik è forse la cosa più bella che si può dire a un uomo di, di, di, di Dio, un uomo di legge, un uomo di Torah, sei uno tzadik, cioè sei, sei proprio un, un hakan, cioè un sapiente, sei un giusto, quello che per noi, noi diremmo nel nostro linguaggio sei un santo, ecco, anche dal punto di vista morale, eh? dice, e dite, se fossimo stati noi i giorni dei nostri padri non saremmo stati noi ad associarsi al sangue dei profeti, e dice, così testimoniate contro voi stessi che siete figli di quelli che hanno ucciso i profeti. E quindi voi riempite la misura che i vostri padri non hanno riempito. E poi gli dice, serpente e razza di vipere, che sono le due categorie, eh, i draconi e eh, i dragoni, perché poi il serpente, l'office viene tradotto normalmente così, e poi le vipere, il figlio della vipera, in tutta la letteratura sacerdotale, in parte anche in quella rabbinica, è praticamente la, la, la genia dell'anticristo, diremmo noi oggi. Dice, ma come potete sfuggire al giudizio della genna, della genna, del gainom con la men finale? Ma loro cosa hanno capito? Che Gesù gli stava dicendo che sarebbe, se non si fossero convertiti, quelli lì presenti, sarebbero andate a finire in un luogo di dolore e di purificazione, ma non un luogo di perdizione perpetua, certo che loro dava fastidio, perché loro volevano apparire all'esterno ciò che non erano all'interno, ecco perché dice sempre mascherati, mascherati, maschi ipocrati vuol dire quello che ti metti la maschera, e dice per questo, ecco, questa è una cosa che i cristiani purtroppo non l'hanno fatta, io invio da voi profeti, sapienti, Chachamim, quindi Nedim Chachavim e Sofetim e Scrivi. Cioè quelli che devono essere i veri garanti della trasmissione della. della eh, degli eh, quelli che eh, dovevano essere i veri garanti della trasmissione del testo e della tradizione, ecco perché abbiamo tutte queste Bibbie, tutte strane, perché i Sofetin non ci sono perché è roba giudaica per noi, invece no, io mando a voi degli iscrivi, dove sono gli iscrivi? L'abbiamo già detto no? in un'altra puntata. Poi dei hachamim, dei sapienti, che sono quelli che hanno l'intelligenza di capire la di capire, eh, l'alakà, per poi trasmetterla giustamente e viverla bene per onorare Cristo, e poi dei profeti, che sono quelli che vedono, non il futuro, eh, non sono i chiaro leggenti, sono quelli che vedono, le, quello, che si, quello che si vive nelle varie epoche con gli occhi di Dio e quindi ti annunciano, ti fortificano eh, ed è una delle primissime cose che sono gradite a Dio e con le quali ha unto tutto il suo popolo attraverso l'unzione dello spirito e voi cosa farete? Beh, li ucciderete, li crocifiggerete li fustigherete nelle vostre sinagoghe nelle vostre, non tutte e poi cosa farete? Eh, vi perseguirete in città in città esattamente quello che fece poi Paolo affinché venga su di voi tutto il sangue versato, il sangue dei giusti, del, il, il giusto sangue, strano che qui lo metta al singolare, perché normalmente quando c'è questo tipo di frasologia è sempre da mim, è sempre plurale in ebraico. Magari Gesù l'ha detto in plurale, qua lo metto in singolare, ma perché indica. E quando c'è il plurale indica proprio anche la discendenza del sangue, no? Un po' come in Genesi, no? Il sangue di tuo fratello, no? Che ida da me, tutte le generazioni che non sono nate per colpa tua perché hai ammazzato tuo fratello, no? Eh? È lo stesso gioco di parole. So che in greco purtroppo non emerge perché sangue, sangue, plurale di sangue, perché? metto oh, sangue, eh. Versato sulla terra. Dal sangue di Abele, vedete che l'abbiamo citato, il giusto, fino al sangue di Zaccaria ben Parachia. un Personaggio strano che per alcuni è il profeta Zaccaria, certamente, per altri è, sì, può essere lui, però eh, sarebbe una figura, visto che la, la, la morte di Zaccaria non è stata accertata in questo modo, perché Zaccaria è uno dei profeti della restaurazione, profeta apocalittico, probabilmente si fa riferimento a un altro Zaccaria Cohen, che è ben Barachia, non mi peraltro comuni eh, che fu in effetti ucciso come dice qua eh, tra il santuario, uccideste voi nel senso che voi siete i discendenti di chi l'ha ucciso tra il santuario e l'altare cioè tra il san, luogo santo santissimo e l'altare che è il luogo altro, santo, non santissimo cioè dove non c'è l'arca la, la, la, tanto per capirci che era occlusa no, da questo parochet che poi con la morte di Gesù sì, sì, sì, sì, sì, si spezza viene tagliato in mezzo dall'alto in basso secondo degli evangelisti e fu ucciso lì, probabilmente 250-300 anni prima di questo episodio, di questi eventi, quando si era nel grosso, nella grossa problematica eh, degli Asmonei, i Seleucidi e tutto quello che ne è successo proprio dentro il Tempio. Ecco. E poi dice, Amen, con questo concludiamo, dico a voi, vedete di nuovo, dico a voi, non dico i farisei, dico gli scrivi a tutti qua, no, dico a voi, voi, qua. Tutte queste cose avverranno in questa generazione, ed è successo, esattamente, al quarantesimo anno, giorno più giorno meno di, queste, di questo discorso. E poi finisce così, e qui c'è un inno alla iadicità del Cristo, che lui è, il Dio di Israele è fatto uomo, perché dice, Gerusalemme, Gerusalemme, dice Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi gli inviati, cioè gli apostoli, a te. Quante volte volli radunare, nei tempi passati, no? volli, io volli, i tuoi figli, come una gallina che raccoglie i pulcini sotto di lei. Questo concetto della, del ritorno, della della salita a Gerusalemme ce l'abbiamo anche noi nelle prime paloanafore o addirittura ancora prima, qua per esempio, pensate in Didache, quando si dice che i figli di Dio per noi sono i cristiani, ovviamente saranno radunati dai quattro angoli della terra, esattamente come Gesù sta dicendo adesso per i figli di Israele. E voi non voleste, voi di Gerusalemme, non voleste che io facessi questo? Quanto tempo no? Dice quante volte ho voluto, volli radunare quando? il tetagramma, ecco. Sarà lasciata a voi la casa deserta, il Tempio. Dico infatti a voi non mi vedrete più sostanzialmente, non mi vedrete più fino a quando direte Baruch Kabbà Adonai. E finisce così il capitolo 23. Baruch HaBab ha e Shem Adonai è il cuore dell'invocazione del grande allel che si fa per Pesach. Il grande allel si, si fa anche per Sukkot e abbiamo già visto che Gesù sta dicendo che arriverà a metà della festa, di notte, tra la seconda e la terza venta. Quindi noi non sappiamo ovviamente il giorno, perché sono due momenti divisi da 5-6 mesi di differenza, però sappiamo che lui vi indica due feste, due moed, quindi a mezza festa, quindi verrà il quarto giorno, però non sappiamo se uno dell'altro, quindi non sappiamo il giorno. L'ora non la sappiamo, ma ci dice che è una veglia notturna, o la seconda o la terza, dice lui, e qua lo conferma. Perché? Perché all'interno di quelle due feste si dice Baruch Abba e Adonai, benedetto colui che vive nel nome del Signore. E si dice nel Grand Alel, perché è il cuore del Grand Alel, è nel ritornello. E poi l'altro è Oshi anna Oshi Anna, che noi diciamo osanna, no? O te, salvaci noi, no? Osci Anna, Anna, Beh, siamo arrivati alla chiusura del nostro tempo. Vi dico solo due cose. Il capitolo 24 è alakot, non ci sono Alakot. il capitolo 25. C'è qualcosa che è il famoso capitolo eh, apocalittico, come il capitolo 24, qualcosina abbiamo mantenuto e soprattutto dopo c'è il capitolo 26, il discorso dell'ultima cena. Poi finisce il Vangelo di Matteo e in Zerata Scena inizieremo anche il Vangelo di Marco. Ciao e scusate se siamo stati un po' lunghi, ma credo che eh, possiate apprezzare anche dividendo o suddividendo voi i tempi del video. Ciao, grazie, grazie davvero e alla prossima. Ciao.